Dio è con noi amen, amen, amen. e Dio cammina davanti a noi amen. la sua presenza questa sera è tangibile amen, amen. Amen, amen. la potete toccare e anche la sua gloria da qua amen, amen. sapete quando scende la gloria di Dio allora Dio opera amen. non c'è bisogno di pregare è Dio stesso che opera e tu ti potrai accorgere forse non te ne accorgi adesso no. ma te ne accorgerai quando tornerai a casa no. che tornerai diverso che tornerai diversa no. che ti sentirai benedito da oh Dio no. No. e ti assicuro che Dio questa sera ha provveduto con miracoli no. per i tuoi bisogni no. per le cose per cui tu stai pregando. Perché la sua gloria è in mezzo a noi. Amen. E quindi vogliamo sentire testimonianza la prossima volta che ci vedremo di quello che Dio sta facendo. Amen. Perché questo è un tempo nuovo. Questo è un tempo in cui Dio non soltanto è con noi, ma questo è un tempo in cui Dio cammina davanti a noi. Amen. Ed è questo la cosa di cui vogliamo parlare questa sera vogliamo parlare del fatto che Dio cammina davanti a noi Amen. per fede vinsero i regni per fede praticarono la giustizia e per fede conseguirono le promesse e allora vogliamo leggere insieme in Esodo al capitolo 23 dal verso 22 al verso 30 parleremo del fatto che Dio cammina davanti a noi esodo capitolo 23 dal verso 22 al verso 30 la Bibbia dice così amè ma se ubbidisci pienamente alla sua voce e fai tutto quello che dirò io sarò il nemico dei tuoi nemici e sarò l'avversario dei tuoi avversari poiché il mio angelo andrà davanti a te li vediamo di bene, sì. poiché il mio angelo andrà davanti a te e ti farà entrare nel paese degli amorrei degli ittei, dei perizei dei cananei, degli ilvei dei chebusei e li stermierò non ti prostrerai davanti ai loro dei non li servirai non farai ciò che essi fanno ma li distruggerai interamente e spezzerai le loro colonne Servirete l'Eterno, il vostro Dio, ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. Ed io allontanerò la malattia di mezzo a te. Nel tuo paese non ci sarà alcuna donna che abortisca, né alcuna donna stelle. Io farò completo il numero di tuoi giorni. Io manderò davanti a e metterò in rotta ogni popolo presso il quale arriverai e farò voltare le spalle davanti a te a tutti i tuoi nemici e manderò davanti a te i calabroni che scacceranno gli inferi, i cananei e gli tei davanti a te non li scaccerò davanti a te in un anno affinché il paese non diventi un deserto e le bestie dei campi non si moltiplichino contro di te li scaccerò davanti a te a poco a poco affinché tu cresca in numero e prenda possesso del paese. Amen. Questo è tempo di benedizione, è tempo di risveglio, amen. È tempo delle grandi promesse di Dio. E questa parola di questa sera non è una parola normale, questa parola di questa sera è un rema per noi. È una parola che Dio sta mandando per le nostre vite, è una parola che Dio sta mandando per la nostra Chiesa. Perché per fede abbiamo detto che conquisteremo regni, conseguiremo promesse, per fede praticheremo la giustizia e noi vedremo la gloria di Dio. E non lo vedremo per forza, né per potenza, ma lo vedremo per il suo spirito. E sapete perché? Perché la gloria deve andare sempre a Lui. Noi non vedremo la nostra vittoria perché siamo stati bravi. Non vedremo la nostra vittoria perché siamo stati capaci ma vedremo la nostra vittoria perché il Signore sarà davanti a noi. Amen. Questa sarà la nostra grande testimonianza. Lo vedremo, lo stiamo già vedendo. Ed esiste una differenza, e questa sera vogliamo parlare di questo, fra avere Dio con noi e avere Dio che cammina davanti a noi. Sono due cose diverse. La Bibbia dice che quando fu profetizzato la nascita di Gesù fu chiamato Emmanuel che significa Dio è con noi è vero o no? e quando Gesù venne sulla terra Dio fu con tutta quella generazione Dio fu con tutta quella generazione che era in quel momento sulla terra però non camminò davanti a tutti quanti loro perché c'è una differenza quando Dio è con te e quando Dio cammina davanti a te quando Dio è con noi, allora Dio è con me, ma io faccio la mia vita, io faccio le mie decisioni, io prendo da solo le idee, prendo da solo la, la volontà della mia vita e poi Dio mi deve benedire. Ma quando Dio cammina davanti a noi succede qualcosa di diverso. Lui decide per la tua vita, lui ti guida, lui lo dice e lui lo farà. Amen. Amen. È diverso. Non è per forza, non è per potenza, ma è per lo Spirito del Signore. Amen. Amen. Amen. E ripenso alla storia di Davide. In questi giorni stavo vedendo con mio figlio Davide Golia e abbiamo visto uno speciale di Voyager. Vi invito a guardarlo se avete internet lo potete cercare, che parla dei giganti e fanno vedere gli scheletri, effettivamente, alti fino ad 11 metri che sono stati trovati e, e parlando con mio figlio parlavamo di Davide di Golia e, e ripensavamo al fatto di come Saul avesse una grande armatura, avesse una grande forza perché era un uomo forte, dice la Bibbia, un uomo guarniero dalla sua nascita mentre Davide alla fine era giovane, era piccolo non aveva armi non aveva un'armatura ma aveva una cosa che era più forte della bomba atomica la neanche la freccia aveva e aveva una cosa che era più forte della bomba atomica e non era la figura ma era il fatto che lui andava nel nome dell'eterno E questa sera stesso dalla tua carne a mangiare gli uccelli per cibi. Questo gigante lo guardò e disse, io sono alto tre metri e mezzo, tu sei un ragazzo di un metro e mezzo, ma quasi quasi ti metto il piede in testa e ti faccio vedere io, come sei più un cane, e diceva, vieni avanti e vieni col pastore. Ma... Però lui andava nel nome dell'Eterno. E ripenso anche a tante volte come abbiamo visto la mano di Dio nella nostra vita. E come abbiamo visto anche la mano di Dio nella nostra Chiesa. Amen. Quando dovevamo prendere questo locale non avevamo possibilità, non avevamo fondi. E stavamo pregando. Alcuni erano quando noi stavamo pregando per questo locale. E mi ricordo sempre questo, che non avevamo la possibilità di pagare niente. Ma avevamo Dio che può ogni cosa. E Dio sempre mi parlava, io ti darò i tesori delle tene io ti darò i tesori del tempo io dicevo signore che significa questo fino a quando un fratello disse pastore ma noi non troveremo mai un locale come lo cerchiamo noi per la cifra che potevamo spendere noi facevamo il conto pensate un po' sforzandoci potevamo spendere al massimo 100 euro al mese di cui 99 euro erano io guardavo questo fratello e si guarda che se è da parte di Dio le chiavi del locale le portano fuori la porta di casa mia e dopo due giorni ci hanno portato le chiavi di questo locale dove non paghiamo né affitto dove non paghiamo né corrente elettrica dove non paghiamo né acqua e né spazzatura questo locale che è stato sequestrato alla mafia oggi fa luce e risplende da Dio ma un tesoro delle tenebre oggi è diventato un tesoro della luce e adesso stiamo pregando per un locale nuovo e stiamo pregando che Dio faccia un miracolo ancora più grande, non dobbiamo dire niente. Ma questo è un miracolo veramente grande. Però per Dio non esiste un miracolo più grande o un miracolo più piccolo. Per lui la risposta è sempre la stessa: sì. Se lui risponde sì, o il miracolo è grande o il miracolo è piccolo, la risposta è lì. Sì. Per questo io ti invito sempre a chiedere cose grandi a Dio. Non accontentarti delle cose piccole mi facevano tanto arrabbiare quei fratelli quando pregavano, signore ti prego guida la mano del chirurgo che deve operare mio figlio amen bella felina ma lo stesso Dio che può guidare la mano di quel chirurgo, quello stesso Dio lo può guarire il tuo figlio allora devi iniziare ad avere fede in Dio e a chiedere a Dio le cose grandi perché Gesù sempre diceva ti sia fatto secondo la tua fede e sai la cosa più grande che Dio può fare non dipende da Dio, ma dipende dalla tua fede. Il top. Se tu hai fede per tre, e eh, allora Dio può fare tre. Se tu hai fede per cinque, Dio può fare cinque. Se tu hai fede per dieci, Dio può fare dieci. Perché lui fa in base alla tua fede. Devi solo credere in questi giorni stavamo parlando con una persona la stavamo evangelizzando e questa donna mi raccontava che aveva visto la testimonianza di una persona che era ritornata in vita dopo essere stato colpita da un fulmine e io ho detto guarda che Dio ha fatto anche cose più grandi sì. cioè davvero cioè, sì, cerca in internet, vedi che c'era la testimonianza di un pastore, che erano due giorni che era morto sì. ma la moglie ha avuto lo potete vedere, lo potete cercare è nelle fratelle testimonianze del ministero di Renar Bonche è in Africa, è successo dopo due giorni che era morto il marito la moglie prende la tomba con il marito un'ambulanza, fanno non so quante ore di ambulanza per portare il marito morto ad una riunione evangelica e sapete cosa succede? all'inizio i fratelli non lo vogliono fare entrare perché dice che fai? tu vuoi portare il morto nella chiesa non è qua stiamo facendo una gestione, no. Io so che Dio lo risusciterà e la fede di questa moglie era così grande che alla fine portarono dentro questo morto e il morto si è rialzato, ah, è tornato in vita eh. perché Dio opera in base alla tua figlia. Ah, Sapete che quando morì Lazzaro le donne piangevano e la donna disse a Gesù Signore se tu fossi stato qua Lazzaro non sarebbe morto. E la dice che Gesù dentro di sé, dice la Bibbia, che fremeva e disse: Non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio, Signore. Io so che risusciteranno nell'ultimo giorno, ma io sono la risurrezione della vita. Lazzaro, vieni fuori. Una delle cose che più faceva arrabbiare Dio è il fatto che la gente non credeva in Lui. Diceva una volta Gesù, voi mi chiamate Signore, però perché non fate quello che io vi dico? Dobbiamo credere nel Signore e credere non per cose piccole, ma credere per cose grandi. Se tu stai pregando per la conversione di tuo marito, non pregare solo che si converta, ma prega che Dio ne faccia un pastore, che Dio ne faccia un servitore di Dio per la gloria di Dio e che possa essere usato da Dio per fare il miracolo in tutto il mondo. Se tu stai pregando per la conversione di tuo figlio, non dire soltanto, Signore, tiralo fuori dalla roba. Signore, fammi uno strumento per la tua gloria. Ti sia fatto secondo la tua fede. E questo sai quando succede? Quando Dio cammina davanti a te. Se l'angelo dell'Eterno camminerà davanti a te, allora tu puoi abbattere i giganti, allora tu puoi distruggere ogni cosa perché Dio è con te però la Bibbia dice una cosa questi versi sono molto significativi l'angelo dell'eterno era davanti al popolo di Israele però il verso 29 e il verso 30 ci dicono che Dio avrebbe liberato il paese piano piano un popolo alla volta e sembra quasi un controsenso dice com'è? Dio deve fare un miracolo e lo deve fare un popolo alla volta non lo può fare tutto insieme non lo può fare dalla sera alla mattina Ha ragione in ogni cosa, qua Dio dà una spiegazione: dice, Non posso uccidere tutti, altrimenti i leoni, le tigri si moltiplicherebbero in grande numero e alla fine sarebbero un problema per voi stessi. Molto spesso Gesù diceva una cosa strana alle persone: se è stato guarito, non lo dire a nessuno. Perché cosa succedeva? che quando arrivava la notizia che c'era Gesù che le persone erano guarite talmente tante persone correvano da Gesù che Gesù non poteva più predicare la parola di Dio e infatti la Bibbia dice che quando disse a questa persona non lo dire questa persona non lo disse a tutti Gesù non poteva più entrare nella città ma dovette andare in un'altra città quella città perse la sua benedizione perché ci fu una crescita troppo grande quando le cose vengono troppo velocemente non siamo preparati tutto questo può essere notato la crescita della Chiesa all'inizio del cristianesimo iniziarono i primi problemi quando crescendo il numero dice la Bibbia iniziarono i problemi fra le vedove perché? perché non c'era sufficiente persone per poter aiutare queste vedove e l'opera di Dio è graduale Persone, per poter creare e ospitare tante persone che vengono. Amen. E questo abbiamo cantato i 54 prima. Allarga il luogo della tua dimora, ma rinforza il pioli, rinforza i pali, rinforza le corde. Perché ti espanderai, ma devi lavorare sulle corde, devi lavorare sui piovi. Ed è su questo che noi stiamo lavorando. Dio ci ha fatto vedere quando abbiamo fatto quella la conferenza evangelistica acqua viva la chiesa si è riempita di persone abbiamo invitato tante persone sono tutte le persone che non abbiamo invitato quelle che le abbiamo invitato non sono lui Vi abbiamo invitato persone che neanche erano state mai in chiesa ed è Dio che aggiungeva la chiesa Atti degli apostoli capitolo 2 verso 47, dice il Signore aggiungeva alla chiesa coloro che erano salvati Dio aggiunge noi dobbiamo essere pronti noi dobbiamo essere pronti perché se noi non siamo pronti anche se Dio lo vuole fare Dio non lo può fare ma lui ci ha dato una promessa questa sera ha detto io manderò il mio angelo che camminerà davanti a te non per forza non per potenza ma per il mio spirito dice il Signore Dio stesso verrà davanti a noi Dio farà un miracolo per il nostro nuovo locale di culto. Amen. Amen. Dio lo farà. Però anche noi dobbiamo avere la nostra parte. È bello quando inizia questi versetti che abbiamo letto e dice se ubbidisci pienamente alla sua voce. Se ubbidisci pienamente alla sua voce. Dio lo fa. Dio manda il nostro angelo, un angelo davanti a noi, l'angelo dell'Eterno, che è Gesù Cristo il Signore. E nello Spirito Santo che lui ci ha dato come consigliere, come aiuto, andrà davanti a noi. Ma noi dobbiamo obbedire a tutto quello che lui ci dice attraverso la sua parola, attraverso le indicazioni profetiche. La metti in pratica la parola di Dio. Se tu hai fede, Dio opererà. Se tu hai fede, Dio manderà l'angelo davanti a Dio. E tu verrai il miracolo. Amen. Questa sera la parola di Dio è molto chiara per noi. Dio ha detto, io ti ho mandato l'angelo davanti. Gesù Cristo. Lo Spirito Santo è con noi. Questa sera c'è una presenza straordinaria di Dio lo Spirito Santo è con noi e lui manderà piano piano le persone ma noi dobbiamo essere pronti Uno. prepariamoci mettendo in pratica la sua volontà la sua parola, quello che lui vuole da noi Dio parla, in sogni, in profezia in parola e noi dobbiamo ascoltare l'angelo adesso c'è, prima non c'era ed è inutile andare a fare una guerra una battaglia Abbiamo adesso, adesso non dobbiamo né Alleluia! Però la nostra parte è quella di essere obbedienti. Se saremo obbedienti, immagineremo i frutti migliori del paese. Le cose migliori Dio le ha conservate per noi. E Dio sta chiedendo una sola cosa: ubbidienza. Dio fa tutto, ma noi dobbiamo obbedire. Gerione andò a combattere con una brocca, una tromba che amministraria non dovete neanche lanciare un colpo di spada i nemici si uccisero fra di loro però non fu più niente no. con 300 uomini andò contro un esercito sì. non ebbe paura me. o meglio non aveva la paura però anche fede per poterci andare lo stesso perché la paura è umana eh? a me. A me. è umano un... avere un dubbio quando dobbiamo fare un atto di fede per seguire il Signore ma dobbiamo essere felici Amen. Amen. perché per fede conquisteremo lì per fede conquisteremo la provincia di Caserta la provincia di Napoli per fede conquisteremo l'Italia e poi la l'Italia anche fuori Amen. Amen. perché l'angelo dell'eterno cammina davanti Amen. scrivetelo questa frase Amen. oggi il Signore mi ha detto che il suo angelo cammina davanti Amen. Amen. Dio non è soltanto con noi, Dio cammina davanti a noi, amén